Il nuovo trailer di Spider-Man No Way Home è finalmente arrivato e le teorie e le speculazioni da fare sulla sua effettiva trama sono tante specie dopo la post-credits vista Simvenom 2 e il secondo trailer di Morbius Non nego di essermi gasato tantissimo nella visione di questo trailer tuttavia ci stanno anche delle cose che a mente fredda mi hanno... Ho fatto storcere il naso Pertanto cerchiamo di trattare ciò che sappiamo e ciò che sapevamo Man mano che analizziamo le scene del trailer partiamo dalla scena riguardante Dottor Strange, il quale afferma che la richiesta di Peter di far dimenticare a tutti di essere Spider-Man non è andata a buon fine, a causa del ragazzo, e che ciò ha compromesso la stabilità dello spazio-tempo, facendo arrivare nella loro realtà vari visitatori provenienti da altri universi. Per come ne parla, sembra che sia passato del tempo da quando lo stregone ha lanciato l'incantesimo e che nel mente si siano verificati vari episodi inerenti a questo evento, e che ciò abbia attirato l'attenzione di Strange, appunto. Inoltre, anche se di spalle, si può notare che Peter indossi il suo completo giacca e cravatta che glielo vediamo addosso sul ponte quando esplode la bomba del Goblin e quando si palesa il Dottor Octopus, ma soprattutto quando nel trailer precedente vediamo per la prima volta in ombra Lizard. Con il senno di poi mi viene da pensare che quella specie di luce che si vede per poco quando si avvicina il mostro lucerto a Peter non sia un portale, ma una sorta di barriera magica eretta dal Dottore, il quale potrebbe probabilmente averlo catturato. In altre parole, le scene sul ponte e quelle nella Dovrebbero essere alternate tra di loro Successivamente vediamo la bomba del goblin E ovviamente quest'ultimo in un campo lungo Ovviamente non so come esprimere la mia gioia Nell'effettiva conferma che si tratta del Green Goblin di Willem Dafoe Torniamo al trailer in seguito vediamo una breve sequenza di combattimento tra Spider-Man e il Doc Ock di Molina, il quale riesce a mettere alle strette l'uomo ragno che si leva la maschera lasciando stupido Dr. Octopus, che dice al ragazzo di non essere Peter Parker. Questa non è soltanto una possibile conferma della presenza di Toby Maguire all'interno del film, ma anche che i volti degli Spider-Man provenienti da altri universi, da altre linee temporali in realtà o quel che sia, non hanno tutti lo stesso volto dello Spider-Man di Tom Holland. Inoltre notiamo che i tentacoli di Doc Ock presenta una colorazione diversa da quella della versione originale. Questo perché successivamente nel trailer vediamo che i tentacoli di Doc Ock sembrano fondersi con il materiale nanotecnologico dell'armatura di Iron Spider. Ciò probabilmente avviene o perché Doc Ock riesce in qualche modo ad assimilare la tecnologia Stark o glielo permette Spider-Man, anche se per quest'ultima cosa mi pare un po' inverosimile dato che in quell'istante Octopus lo stava praticamente stritolando. Ad ogni modo è anche possibile effettivamente che Spider-Man abbia deciso di utilizzare Utilizzare la sua nanotecnologia di concederla al dottore Probabilmente per riparare il chip inibitore che si trova appunto dietro al collo del dottore Che serviva per controllare i tentacoli Ma anche questa cosa non ha molto senso Visto è considerato che il dottore in Spider-Man 2 Trattandosi dello stesso dottor Octopus Che si vede nel secondo film di Sam Raimi È riuscito a riprendere il controllo dei tentacoli Pur avendo il chip ancora danneggiato Nella sequenza successiva vediamo quello che inizialmente molti teorizzavano essere lo scantinato dello spazio. Man di Andrew Garfield, ma in realtà si tratta di una zona della cripta del santuario di New York. In questa scena vediamo anche Doc Ock all'interno di questa struttura circolare, dialogare con Peter, MJ e Ned. Considerando che, ripeto, questo è lo stesso otto che vediamo a fine Spider-Man 2, non è impensabile che si sia alleato con l'Uomo Ragno, data la sua caratterizzazione. Tuttavia, il fatto che stia parlando così distante all'interno di questa struttura mi fa pensare che in realtà si trovi in una sorta di gabbia mistica, simile a quella di Lizard detto di chiamarsi? Dottor Otto Octavius. <ride> Aspettino, sul serio, qual è il suo vero nome? Cioè, dovrei ridere? Eh sì, bro, cioè, un nome strano. Otto Octavius, ricicliamo le battute fatte in Infinity War sui nomi strani, come Strange. Ridete, bambini, ridete. <ride> Parla quello che c'è il nome di Pietro Parco Pietro parcheggio Vabbè, si vede poi la statua rivisitata a mo' di tributo per Captain America L'armatura nuova di Spider-Man potenziata probabilmente da Strange per combattere gli altri villain Aiutate quelle carogne Sa tutto questo, è colpa sua Io conosco delle frasi magiche che cominciano con le parole, per favore per favore, fiutate quelle carogne. Cioè, cosa? Si fa imbruttire così? Strange? Lo stregone supremo zittito così da una storpiatura di Mary Jane? Cioè, all allora, allora, allora. Io volevo tenermi sta cosa alla fine. Però da sto trailer. Lo devo dire, qui, Strange, mi pare un coglione. <Schedule> maestro di arti mistiche, colui che dovrebbe essere migliore dell'antico a detta di quest'ultimo, che ha scacciato via un'entità cosmica come Dormammu, che non si sarebbe fatto scrupoli a sacrificare Iron Man e Spider-Man pur di proteggere la Gemma del Tempo, che ha giurato solennemente di difendere la realtà che ha pianificato ogni singolo evento accaduto in Endgame, sacrificando per 5 anni mezzo universo perché la Gemma del Tempo gli ha data lui a Thanos affinché si salvassero tutti per 5 anni dopo, si fa di Distrarre dalle parole a vanvera di un ragazzino mette in pericolo l'intera realtà solo perché. Peter non sa mantenere la sua identità Segreta, ma che Veramente, ma non mi mandate A fanculo la caratterizzazione dei personaggi Per favore, dai Io spero che ci sia una spiegazione A sta faccenda, veramente Poi la frase, fiutate Quelle carogne, scusami eh, ma non eri Quello che in Thor Ragnarok Appena Loki ha messo piede sulla terra L'ha rinchiuso in un portale Dove l'ha costretta a precipitare per 30 minuti Fai la stessa cosa, no? Prendi Doc Ock, prendi il Goblin, rinchiuso in un portale in una dimensione dove sono costretti a cadere per non so quanti minuti aspetti di trovare una soluzione per rimandarli nell'universo ed è fatta cioè a che ti servono ste ragazzini ma che ti servono soprattutto questi due che non hanno poteri che non servono a merda e te Zendaya sta buona che a sto film forse c'è Crepy ed era meglio Kirster Dunst Stai volando nell'oscurità per combattere fantasmi. Che vuol dire? Muoiono tutti combattendo Spider-Man. È il loro destino. Ehm, um, sì, Octopus e Goblin sono effettivamente morti nei loro rispettivi film, ma Electro, Lizard e l'Uomo Sabbia... No, assolutamente. Intanto non capisco per quale motivo Flint Marco Sandman dovrebbe scontrarsi contro Spider-Man, sempre che si tratti dello stesso Sandman che vediamo a fine film in Spider-Man 3. E per quanto riguarda Electro, eh, sì, eh, si presume che sia morto eh, a fine film in The Maze Spider-Man 2, ma ai tempi nel 2014, quando la Sony aveva in programma di realizzare uno spin-off sui Sinistri 6, questi doveva far parte del gruppo di criminali. Inoltre vorrei anche ricordarvi che in questo Nell'universo dello Spider-Man di Tom Holland è stato chiamato anche il Venom Della Sony, quello interpretato da Tom Hardy E questa versione qui di Eddie Brock Di Venom, questa variante insomma Non ha mai avuto niente a che fare Con Spider-Man o con Peter Parker Ora vorrei analizzare il susseguirsi Di queste scene Vediamo Spider-Man togliere a Strange questa specie di cubo Che forse dovrebbe riportare I vari villain al loro universo d'origine E lo stregone tenta di recuperarlo Mentre spiega a Peter Che non c'è nessun altro modo e che Personaggi Richiamati dai vari universi Non sono altro che un pericolo per il loro Viene giusto da chiedersi perché Spider-Man dovrebbe voltare le spalle All'alleato più potente che ha a disposizione Non credo perché gliene freghi Proprio qualcosa di Doc e compagnia bella Considerando che uno non li ha mai conosciuti, due alcuni di questi sono dei pazzi, malati, assassini. Cioè come potrebbe mai empatizzare con personaggi come il Green Goblin o Electro che nei loro rispettivi film, nei loro universi, hanno commesso gravi atrocità, hanno ammazzato un bordello di persone e sono individui con i quali non puoi minimamente patteggiare. E quindi penso che il voltafaccia di Spider-Man al dottore sia in qualche modo legato ad una possibile perdita che deve affrontare l'uomo ragno in questo film e questa perdita potrebbe riguardare, forse, secondo me, la morte di Zia May. Nella scena in cui vediamo quest'ultima correre verso qualcosa, potremmo notare dalla luce e dal luogo in cui si trova che si tratta della stessa scena in cui vediamo sia Electro che l'uomo sabbia. Ma cosa più importante, è proprio in questo luogo che vediamo la bomba del Goblin esplodere. Da come è costruita la scena, sembra quasi che la bomba stia puntando verso qualcos'altro, e non verso Spider-Man, che invece sembra provi a mettersi in mezzo, come se volesse proteggere qualcosa, o meglio, qualcuno. Tra l'altro, bella la città la scena del primo Spider-Man. Ah beh, sempre qui nel finale vediamo Peter che si butta e cerca di salvare MJ Più o meno come lo Spider-Man di Andrew Garfield che in Damacy Spider-Man 2 Si lancia, si butta per salvare eh, Gwen Stacy, interpretata da Emma Stone Fallendo <totit> Vediamo senz'altro un elettro con un design migliore di quello che si è visto in Amazing Spider-Man 2 Ok, la CGI diciamo che non è proprio il massimo in questo trailer Però bello, bello il costume, bello il look che richiama molto la sua versione classica vistasi nei fumetti Curioso inoltre vedere in questa scena Doc Ock colpito da un fulmine di Electro Questa potrebbe essere effettivamente una prova della sua alleanza con Spider-Man Però potrebbe anche trattarsi di un equivoco, o di una mancanza di coordinazione del gruppo nel senso che in quella scena Do Kok Probabilmente era impegnata a combattere contro Spider-Man, arriva Electro Decide di dargli man forte, Ma conoscendo il personaggio visto che Non è molto portato per la strategia Ma più sulla distruzione Sullo sparare fulmini da casa e fare bordello Avrà cercato di colpire Spider-Man con un suo fulmine però Facendo ciò ha coinvolto Do Kok Nel suo attacco. Inoltre trovo molto curiosa Questa immagine che mostra Un goblin con un Design, con un look completamente diverso da quello che abbiamo visto nelle scene precedenti nel trailer inizialmente si pensava che mh, potesse essere magari Goblin Junior Goblin interpretato da James Franco nel, in Spider-Man 3 quella mm merda -hmm. però diciamo che non credo che Franco farà la sua comparsa in questo film per varie ragioni Potrebbe trattarsi anche del Goblin che si vede in The Amazing Spider-Man 2, però in verità si tratta di un'armatura potenziata che si è costruito lo stesso Goblin di Spider-Man 1. E per finire abbiamo un grande rallentino in stile Snyder proprio, con Spider-Man contro Lizard, Uomo Sabbia ed Electro. Già su questa scena ci hanno speculato un bordello di persone, anche perché... In base a come è impostata la scena, innanzitutto sembra che Electro e Lizard stiano mirando a qualcos'altro e non allo Spider-Man di Tom Holland. L'unico che sembra che stia mirando effettivamente a Spider-Man è l'uomo sabbia. Inoltre vorrei anche aggiungere che il trailer brasiliano di Spider-Man Way Home ha mostrato un Lizard che viene colpito da un pugno o un calcio fantasma. Quindi con molta probabilità in fase di post-produzione per il trailer avranno rimosso la presenza di due Spider-Man che probabilmente... Con molta probabilità proprio Si trattano proprio di Andrew Garfield e Tobey Maguire? Spero proprio di sì Pertanto sono curioso di vedere come struttureranno questo film Come imposteranno anche la presenza di Venom nel Marvel Cinematic Universe Il Venom di Tom Hardy per l'appunto Non credo che comparirà eh, all'interno del film All'interno della storia principale insomma della pellicola Però possibilmente sarebbe fantastico Se comparisse in una possibile scena post credits Magari in una dove Peter... Eh, Dopo che è stata risolta tutta questa faccenda e il mondo si è scordato effettivamente della sua identità segreta Decide di andare a lavorare al Daily Bugle, a fare un tirocinio, a lavorare come freelance Insomma, e sarebbe fantastico che proprio qui incontra Tom Hardy Anch'esso assunto come fotografo giornalista presso il Daily Bugle e qui parte il tutto insomma lascia a voi i commenti E c'è anche da discutere della faccenda di Morbius Che stando ai vari indizi Ai vari elementi presenti nel secondo trailer Pare che eh, questo personaggio Assieme anche al personaggio di Venom Le storie di questi due personaggi Siano ambientate effettivamente Nello stesso eh, universo Dello Spider-Man di Andrew Garfield Però c'è anche da approfondire La faccenda, la situazione In merito alla presenza di Vulture Del Vulture che abbiamo visto Nell'MCU il quale incontra Morbius nel trailer ma inizialmente Pensavamo che Morbius Facesse parte dello stesso universo Dello Spider-Man di Tom Holland ma a seguito Di quanto abbiamo visto nei recenti film a quanto pare Non è così. Teniamo anche conto del fatto Che vediamo Dottor Strange Indossare ancora l'occhio di Agamotto Questa cosa è molto strana perché Nei fumetti sì l'occhio di Agamotto Possiede effettivamente una sorta di Natura magica, ha un qualche potere al suo interno Ma nell'MCU l'hanno adattato Come un contenitore, un catalizzatore per la Gemma del Tempo ma sappiamo che la Gemma del Tempo assieme a tutte le altre Gemme dell'Infinito è andata distrutta in Endgame per mano del Titano Pazzo, Thanos quindi per quale motivo dovrebbe ancora indossare l'Occhio di Agamotto il Dottore, magari per una questione estetica ma per quanto mi riguarda non ha senso e crea solo confusione, oppure l'artefatto è dotato di altri poteri di cui siamo ancora all'oscuro o, cosa abbastanza improbabile per adesso, Dottor è riuscito a riottenere e rimpossessarsi della gemma del tempo e questo farebbe sorgere altrettante domande, ma preferirei non aggiungere altro. Questo film presenta delle premesse molto interessanti spero che si riveli più mature e più interessante dei precedenti film della saga di Homecoming, ma soprattutto mi auguro che questo Spider-Man sia una base solida per una costruzione e una maturazione migliore per lo Spider-Man di Holland. Questa cosa qui ci doveva già essere in Spider-Man Far From, però non viene affrontata minimamente o approfondita cioè PORCA MISERIA dove cazzo non la sono finiti quei dialoghi della madonna che c'erano in Spider-Man 2 per la miseriaccia ladra ma perché c***o di motivo John Watts regista di miei c***o? non ti metti ad approfondire bene questi personaggi li metti a fare queste battutine dei c***o e si chiama Otto Octavius la vaffanculo avevo detto che avrei mantenuto i toni pacati purtroppo non è stato così mi dispiace <ride> Comunque ragazzi con, questo, con queste ultime parole Finisce il video Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto vi invito a mettere sempre Un bel mi piace Ad iscrivervi al canale Se non vi siete ancora iscritti Fatemi sapere sotto nei commenti Cosa ne pensate Dell'ultimo trailer Di Spider-Man o We Home. Quali sono le vostre teorie Quali sono i vostri pensieri Insomma Ne potremo discutere tranquillamente Nessun problema E noi Ci rivediamo Con un nuovo video Bye bye gente